Uomini e donne News, perché Nicolò ha detto no a Sabrina. News Uomini e donne, Sabrina ghio, i motivi del no di Nicolò Ragnolo. Ieri, 14 novembre 2017, è stata la nuova registrazione del trono classico. Dopo tanto tempo, il pubblico di uomini e donne ha assistito ad una scelta con un seccono di risposta. Sabrina Ghio ha infatti deciso di concludere il suo percorso e di provare a tornare a casa insieme a Nicolò Raniolo. Il corteggiatore, però, l'ha rifiutata per un precisissimo motivo. I due avevano discusso nelle precedenti puntate a causa del bacio che lei ha dato a Fabri. Lui era andato via, ma la tronista lo ha richiamato proprio per la scelta. Con non poca titubanza, alla fine, il ragazzo ha deciso di presenziare alla registrazione. Una volta scoperto di essere proprio lui la scelta della Gyo, il giovane ha cercato di chiarire con precisione i motivi del suo no. Prima di farlo entrare, Sabrina Gyo ha cercato di precisare il perché abbia deciso di scegliere lui era sicura di ricevere un no come risposta, ma allo stesso tempo non voleva scegliere l'altro solo per ripiego e per far piacere al pubblico. Successivamente, lei comunica il tutto a Ragnolo e lui cerca di chiarire al meglio i suoi perché. Il vicolo delle news ha riportato l'intera risposta dell'ormai ex corteggiatore del trono classico. Io non ho cambiato idea rispetto a quello che ti ho detto due settimane fa. E virgola tu non sei il problema, non è che se mi chiedono di Sabrina io rispondo che è una brutta persona. Uomini e donne, Sabrina e Nicolò, Ragnolo spiega perché ha risposto di no. Nicolò Ragnolo ha poi continuato il suo discorso facendo anche riferimento al bacio tra Sabrina e Fabri. L'unica cosa che per me hai sbagliato è stata baciare Nicolò, e non il fatto che tu l'abbia baciato, ma il quando, questa è l'unica cosa che ti rimprovero. Per il resto sei una bella persona e io oggi non volevo entrare per doverti dire davanti a tutti di nuovo queste cose, perché mi dispiace, e virgola. Tu mi piaci come persona, ma se torno a casa e penso a te nella mia vita non sono sicuro di vedertici, non ti ci vedo. Non posso dirti di sì. Intanto, l'altro Nicolò ha già commentato la scelta della tromista.